oggi vi spiego come si realizza uno dei due punti che ho utilizzato per realizzare la sciarpa delle, eh, ad anello per mia figlia e, eh, il cui pattern troverete nel link qui sotto ed è gratuito come funziona? si chiama punto costa 1 a 1 Cosa significa? Eh, il punto costa eh, crea questo tipo di lavorazione proprio a costine e viene utilizzato lavorando eh, alternando i rovesci e i dritti. Se non vi ricordate come si fa il dritto e il rovescio come si montano le maglie non preoccupatevi che qua vi metto il link con i punti base eh, del video che ho fatto in precedenza. Questo punto viene spesso utilizzato per creare le bordure, quindi i polsini oppure l'inizio di un maglione o Oppure in questo caso l'inizio della sciarpa perché poi sarà più semplice avviare l'altro punto. Che, come si lavora questo tipo di punto? Allora, quando trovate scritto punto costa 1 a 1 2 2 1 2 2 1, che cosa vogliono dire questi numeri? Sono i numeri dei punti che dovete eh, fare. Il punto costa 1 a 1 significa che dovete lavorare un rovescio e un dritto alternandoli. Io parto, ho già fatto un pezzettino e vi mostro come si fa. Allora, innanzitutto non vi preoccupate perché io tengo eh, il filo alla tedesca, quindi sulla mano sinistra voi potete comunque lavorarlo, si lavora nella stessa maniera con l'altra, dall'altra parte, ve l'ho già spiegato anche in un altro video se andate a guardare. Quindi infiliamo l'ago e lavoriamo un rovescio. Dopodiché... Dobbiamo, abbiamo detto che dobbiamo alternare perché il nostro punto è un punto costa 1 a 1 quindi lavoriamo un dritto poi ancora un rovescio un dritto un rovescio un dritto un rovescio un dritto e un rovescio e via dicendo fino alla fine del ferro, facendo in questa maniera otteniamo quel lavoro di coste. Il lavoro successivo qual è? Dobbiamo creare la costina, quindi giriamo il ferro e lavoriamo le maglie come si presentano. Quindi in questo caso questa si presenta dritto, questa si presenta rovescio. Dritto, rovescio. Le lavoriamo proprio come si presentano, perché se andiamo a rifare come le abbiamo fatte prima, creiamo la grana di riso. E invece noi dobbiamo creare questo tipo di punto. La grana di riso ve la spiego nello step successivo in un altro video. Allora, come si, si procede? Abbiamo detto che lavoriamo un dritto e un rovescio. Un dritto un rovescio dritto, un rovescio e via dicendo ricordatevi che quando si presenta in questa maniera liscio dovete lavorare a dritto quando si presenta in questa maniera con la gobbettina dovete andare a lavorarlo a rovescio dritto, rovescio e così fino alla fine del ferro. Questo fa parte dei punti elastici, appunto crea questa piccola costina ed è adatto per fare i polsini dei maglioni, i colli, di solito viene utilizzato, e la base dei maglioni. Questo è il risultato. Spero di essere stata chiara, se avete qualche domanda mettetemela giù nei commenti. Un bacio!